Oggi ci troviamo a UTS, un evento organizzato dalla Regione Emilia Romagna che accoglie proposte dagli anni 35 su tematiche di vario tipo, dal green alle tematiche sociali. Dopo la registrazione ci hanno dato un adesivo col nostro nome e ora vediamo dove attaccarlo. Cosa stiamo aspettando? Il discorso di inaugurazione di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e di vicepresidente di vicepresidentessa. Dichiaro già che Youth sarà una piattaforma, sarà un percorso e un forum permanente che continuerà anche oltre questa bella giornata. Adesso inizia il momento in cui dobbiamo portare a concretezza e realtà alcune delle proposte che avete fatto durante queste date. Abbiamo a disposizione oltre 600.000 euro perché saranno attivabili anche da progetti che gruppi informali di ragazzi e ragazze e associazioni vorranno presentare per rendere concrete anche le idee che vi saranno venute e continueranno a venire qui a Quindi Grazie, grazie, grazie. Noi stiamo provando a scommettere sul protagonismo vostro e anche su politiche che provino a premiare coloro che nei comportamenti provino a darci una mano a entrare dentro ai due pilastri che Next Generation EU e il PNRR ci consegna e che sono la transizione ecologica e quella digitale. Grazie. E adesso cosa succede? Andiamo a vedere cosa succede nei gruppi di lavoro. A mio... Nicola. Igor Pellegrini. Mi piacere mi chiamo Valeria Fischetti. Qui è uscito fuori che è importante potenziare il trasporto biciclette con più sharing a livello comunale. Abbiamo trattato i temi dell'LGBT, bisogna portare i temi LGBT in tutti gli ambiti perché le persone possano accogliere le persone della comunità LGBT. Allora Cristina, sono finiti i tavoli e adesso cosa sta succedendo? Adesso ogni gruppo mm -hmm. ha eletto un rappresentante per presentare in un minuto le proposte di cui hanno discusso insieme, le stiamo ascoltando. Quindi la giornata è finita? La giornata è finita, si conclude qui. È stata producente? È stata producente e piena di speranza per le aspettative per il futuro.